Questo video è stato creato per la scuola media, ma è utilizzabile anche da altri. È da guardare, mettere in pausa, rivedere, magari anche prima della lezione. È da mettere a confronto naturalmente con il proprio libro di testo, da approfondire e, perché no, magari da trasformare in mappa concettuale. Camillo Benso Conte di Cavour è stato una statista un ministro e poi anche primo ministro di un antico regno, il regno di Sardegna. Quando però Cavour nasce nel 1810 a Torino il Piemonte è una regione francese sotto ancora il controllo napoleonico. Cavour comunque trascorre un'infanzia serena in una famiglia potente e anche ben inserita a corte. È un ragazzo intelligente, non ama molto lo studio, tanto che i familiari raccontano delle loro lettere che l'alfabeto gli procura sospiri da spezzare l'anima. Da adolescente, esuberante e restio a sottostare le regole, Cavu non incarna certo l'idea di un giovane votato alla carriera militare, ma di lui bisogna considerare una cosa. È un figlio cadetto. Cioè, non è il primogenito. Se volessimo fare un esempio molto moderno, è un po' come eh, il principe Harry nei confronti di suo fratello William in Inghilterra. E per Cavour a quei tempi la condizione di figlio cadetto è economicamente sfavorevole perché non gli consente di contare sul patrimonio di famiglia che è destinato al primogenito, Gustavo. Questa cosa. Insieme alle illustri tradizioni militari di famiglia, indirizzano Cavour verso l'inevitabile destino del mestiere delle armi. È proprio il padre a scegliere per lui la carriera militare, convinto che la disciplina dell'esercito saprà modellare il carattere del figlio. È per questo che nell'aprile del 1820, quando ha ancora solo nove anni, Camillo Benso varca la soglia della Reale Accademia Militare. All'inizio è diligente, piuttosto disciplinato, ma dall'anno successivo alterna zelo e profitto con esuberanza giovanile, indisciplina e talvolta anche aperta ribellione. È bravo in francese, mediocre in italiano e carente in condotta. Si diletta col violino, ma soprattutto eccelle in matematica, una disciplina fondamentale per l'arma che lui ha prescelta e che si chiama il genio. Così a soli 15 anni può indossare i gradi di luogotenente del genio. In seguito le eccellenti votazioni ottenute in materie come fortificazione, permanente campale, ponti, batterie, calcolo, eh, tattica, strategia, attacco e difesa delle piazze, storia, gli valgono il secondo posto in graduatoria. Così a vent'anni, cioè nel 1830, Savur viene destinato alla direzione del genio militare di Genova. Questo giovane ufficiale è sedotto dalla città di Genova magnifica, inondata di sole. È una città animata da fervore commerciale ma che con il congresso di Vienna ha perso la sua indipendenza e quindi l'opprimente politica Sabauda si provoca intanto un diffuso malcontento, ma genera anche un'atmosfera ricca di idee rivoluzionarie e liberali. Non va poi dimenticato che nello stesso anno, cioè sempre nel 1830, arriva da Parigi la notizia della rivoluzione di luglio che rompe l'equilibrio della restaurazione e porta sul trono il re Luigi Filippo verso il quale Cavour manifesta apertamente la sua simpatia. E sono proprio le simpatie liberali di Camillo che gli hanno attirato il sospetto del governo sabaudo, cioè del governo del Regno di Sardegna. In più hanno già più volte indispettito suo padre che in uno dei tanti litigi minaccia di mandare il futuro statista a morire di fame in America. In ogni modo Cavour viene richiamato a Torino e poi è inviato per otto mesi in Val d'Aosta a sorvegliare i lavori di manutenzione in un forte, il forte di Bard. A Bard però non c'è molto da fare. L'alternativa alla sorveglianza di un cantiere sono o le lunghe passeggiate o partite a carte ai tarocchi con gli imprenditori. Insomma, Cavour è sempre più insofferente nei confronti della propria posizione e in ottobre ottiene di rientrare a Torino e finalmente trova il coraggio di chiedere esplicitamente al padre di potersi congedare. La domanda di congedo viene accolta in novembre e Cavour esce dall'esercito e non vi rientra più. Per lui però incomincia un periodo buio in cui si sente buono a nulla, privo di futuro. Sono anni difficili per lui. La convivenza in famiglia è amareggiata anche dagli scontri causati dai forti dissensi ideologici e di nuovo dalla totale dipendenza economica dal padre. Bisogna richiamare qui quella condizione di cadetto di cui avevamo parlato in precedenza. In questo momento, comunque, per allentare un po' le tensioni familiari, il padre lo manda a Grinzane, un piccolo centro delle Langhe, carico di gestire la tenuta di uno zio. E qui lui assume la carica di sindaco per 17 anni, ma soprattutto inizia il suo tirocinio agrario. Si dedica alla nuova attività con energia ed entusiasmo e integra la preparazione economica che già ha con degli studi di agronomia. Alla fine, l'impegno dimostrato nell'amministrare la tenuta di Grenzane gli vale il consenso del padre ad intraprendere un lungo viaggio. Tra il febbraio e il luglio del 1835 visita la Svizzera, la Francia, l'Inghilterra e il Belgio. Entrando in contatto con l'elite europea, e con gli intellettuali liberali più avanzati. Parigi frequenta salotti, ma anche le lezioni all'Università della Sorbona e le sedute del Parlamento. A Londra, invece, visita scuole, orfanotrofi, ospedali, prigioni, tribunali, ferrovie, fabbriche e officine spinto dal suo interesse per i fatti sociali e per le condizioni di vita dei lavoratori inglesi. Al ritorno da Londra, quando arriva a Torino, il padre Michele gli affida la gestione di una grande tenuta nel Vercellese e Cavour accetta l'incarico con entusiasmo perché gli dà l'opportunità di applicare le moderne teorie agrarie nelle risaie. E in che modo questo avviene? ad esempio con l'utilizzo di concimi, di macchine agricole, di nuovi sistemi di irrigazione e di rotazione delle culture. Bisogna poi ricordare che è sempre lui a volere fortemente la costruzione del canale Cavour, che sarà comunque costruito e inaugurato dopo la sua scomparsa. Intanto però Cavour si avvicina alla politica. Alla fine del 1847, insieme a Cesare Balbo, fonda Il Risorgimento, un giornale quotidiano di stampo liberale. Dal 1848 poi, la storia della sua vita si sovrappone alla storia del Piemonte, dell'Italia e dell'Europa.